Quanto costa wrappare un 350Z? Lo scopriremo in questo video, fammi sapere cosa ne pensi, però prima andiamo a montare i nuovi rota MXR. Dopo aver ammirato il lavoro fatto sulla NSX di Claudio, non abbiamo resistito, ci siamo convinti che un wrap fatto a regola d'arte avrebbe dato un tocco unico alla nostra 350Z. Bentornati su Officina del Pilota, oggi finalmente cambiamo il colore al 350Z. La realtà di iVRAP abbiamo trovato grande competenza e professionalità. Abbiamo riscontrato vera, sincera, smisurata passione per il lavoro che si svolge. Un ambiente sereno e voglia di spingersi sempre più avanti. Siamo da iVRAP, lasciamo il link in descrizione, lasciamo la loro pagina Instagram mi raccomando seguitela ma la cosa più importante per noi adesso è sapere qual è il colore che abbiamo scelto ah, facciamo vedere? no facciamo. <ride> Andrea sta smontando i pannelli interni degli sportelli perché come ogni WRAP che si rispetti deve essere fatto a regola d'arte, ovvero smontiamo tutto per avere un accesso più facile, no? Sì, in questo caso devo smontare il pannello per aggiungere le viti che tengono lo specchietto retrovisore, quindi per togliere questa placca devo prima togliere tutto il pannello e poi posso procedere con togliere lo specchietto retrovisore. vedere Alessio sta prendendo le misure perché dovrà poi tagliare la pellicola nuova per ogni singola parte della macchina considerate ragazzi che i rotoli originali sono di 152 cm essendo 152 cm noi faremo un lavoro come un abito su misura taglieremo i pezzi man mano prendendo appunto le misure del cocono del parapango del parapultimo e così via lo facevo io a casa, l'avevo già rotto due volte. sono anche dei fili, bisogna fare tutto eh, con, con comodo, con calma, con calma. Guardate, guardate come lavorano Andrea e Simone. Uno sbrappa, l'altro continua a smontare lo sportello perché non era solo quello il pannello da togliere. Questa zona qui la farei sempre in due pezzi per un discorso non antiestetico perché col cavo da taglio viene benissimo ma abbiamo la possibilità di non stressare troppo la pellicola. Vedi, in questo caso la pellicola è rimasta sotto ai pistoncini che sollevano il baule e qui va smontato tutto. Per quello, io dico sempre meglio affidarsi ai professionisti per fare dei lavori di wrapping fatti bene piuttosto che fare delle pecionate a casa. Oh comunque è già luce, è andata di lusso, guarda che vernice Sì sì, la vernice è perfetta e non ha lasciato neanche un po' di colla la pellicola Adesso la decontaminiamo con l'argilla e faremo un lavoro perfetto Dai. Passiamo il lube, utilizzo la clay bar per decontaminarli Dopodiché 1000, poi 1500, 3000 con power polish torneranno noi azione Il lube lubrifica, quindi possiamo passare la clay bar e andiamo a decontaminare asciugata step numero 2 3m carta abrasiva da usare con acqua questa ha una grana 1000 la piego la taglio la piego acqua carteggiamo stiamo togliendo tutta la parte di faro rovinata. Vedrete che il risultato più avanti. Risciacquiamo costantemente la carta abrasiva e via. Per altri consigli su come sfruttare Matteo Torrisi, seguitemi! <ride> Sei contento? Come puoi vedere dopo la 2000, già i graffi sono andati via. Passo alla 3000 Trizac di nuovo bagnata. 6000. Ok, 1000, 2000, 3000 e 6000 completate. Ora passiamo alla lucidatrice. nei Tray che è questo è il finishing compound cut 2.6 quindi ha un'azione di taglio leggera ma ha un gloss molto più alto ovvero 5.6 Quick Tailor Pronti! Adesso torniamo da iVrap li montiamo sulla macchina e poi ve la facciamo vedere perché ancora non avete capito che colore è vero? Andiamoci Prima di applicare la pellicola procediamo a decontaminare la carrozzeria. Procediamo con l'antisilicone. Incartiamo le parti inerenti alla lavorazione perché la pellicola attrae la sporcizia perché è elettrostatica. Sto preparando una spatola nuova, un feltro. Ok, perché un feltro? Per non graffiare la pellicola. Col taglierino sulla carrozzeria e fare i graffi, ok, ci permette di tagliare la pellicola senza dover rovinare la carrozzeria. una macchina, l'ho vista sotto al sole un attimo ragazzi adesso ve la facciamo vedere è qualcosa di incredibile e ne entrano altre due, cioè tu quanto lavori? Va, facciamo così, tu vedi questa porticina, noi facciamo un tipo di montaggio, poi entrano, escono entrano, invece ne Serve un po' di spazio. Serve. Perché? Perché qua si lavora bene, cioè c'è poco da dire, l'avete visto e adesso noi la portiamo a spasso sta macchinetta. Come? Di che sto parlando. parlare? Eh, no, devi correre sta macchina. Ah, non lo so, un, un attimo. No, bianco no. e nero. Diamo, <ride> dalle storie tutta in bianco e nero, abbiamo fatto un po' di ip Però, raga, è venuta ad da Dio. Grande, grande, grande professionalità. Grazie, Grazie a tutti. Grazie, Grazie, Grazie a te. Grazie a voi. Grazie a <ride> Grazie a Gianluca e a tutto il suo staff per aver reso la nostra Zetona davvero unica. Vi invito vivamente a seguire il profilo Instagram di iWrap e anche il sito www.ivrap.it Chi di voi fosse interessato e volesse un preventivo, ricordate di chiamare a nome di Officina del Pilota per avere un trattamento speciale. dunque ragazzi per riprendere il titolo del video un wrapping esterno completo compreso di sdecorazione e ripristino paraurti anteriore è costato 3000 euro